Il Giardina Compatto, la prima storia biennio di nuova generazione. Andrea Giardina, grande storico, autore di numerosi manuali scolastici di successo, ha ideato e realizzato Il Giardina Compatto, nuovo manuale di storia per il biennio. Il Giardina Compatto è uno strumento didattico progettato per rendere più facile, operativo e appassionante lo studio della storia, secondo le nuove disposizioni sui libri di testo.